Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti a questa giornata conclusiva del Monte Carlo Masters of Volleyball, sesta edizione. Eh, anzitutto eh, dobbiamo cominciare da alcuni ringraziamenti che sono molto importanti perché le persone e gli, le associazioni e gli enti che andremo a ringraziare adesso sono quelli che ci hanno consentito di essere qui oggi. Partiamo anzitutto dal ringraziamento ufficiale alla Municipalità di Montecarlo, di, Mo di, di Monaco, scusate, di Monaco, eh, nella persona del sindaco Giorman San, che non è potuto essere presente, ma che ha mandato un, un rappresentante, un assessore del comune, la signora eh, eh, Flasher, eh, che eh, poi prenderà la parola per conto del comune. E, e voglio ringraziare tutti gli assessori anche Jacques Pastor che, e gli altri assessori che ci hanno aiutato nella preparazione di questo evento non solo qui all'hotel ma anche dandoci la possibilità oggi pomeriggio di essere in un posto meraviglioso bucolico con 300 piante di olive di cui alcune secolari che la municipalità di Monte Carlo ha lasciato in mezzo ai grattacieli in mezzo a uno dei posti più ricchi del mondo ha lasciato a memoria di quello che è il loro legame con la cultura dell'olivo questo giardino fantastico e lo vedrete oggi pomeriggio eh, poi dobbiamo ringraziare eh, alcune aziende che ci hanno aiutato eh, a essere qua oggi e che sono alcune delle aziende che sono tra i migliori produttori al mondo di frantoi oleari e sono la Moritem di, della provincia di Firenze la Clemente Industries di Matera e la Menduni SPA di Bari. E inoltre abbiamo anche un altro sponsor che dall'Africa ci ha aiutato, un importatore di cibi di alta qualità che è Bignasa Food dal Kenya, ci ha aiutato e sostenuto ad essere qua oggi e a poter eh, dare questi premi, consegnare questi premi a questi fantastici oli da tutto il mondo. Poi dobbiamo ringraziare alcune associazioni. Che per la collaborazione e gli accordi con, che abbiamo stretto con loro per poter di nuovo aumentare il network e quindi aumentare la divulgazione, la conoscenza di questo evento e quindi aumentare anche i partecipanti da più paesi del mondo. Anzitutto eh, dobbiamo ringraziare l'Associazione dei Paesi Bandiera Arancione il cui sindaco il cui eh, il cui presidente è eh, Fulvio Gazzola che eh, arriverà tra pochissimo, in sala, e eh, l'associazione dei siti storici Grimaldi, di cui anche eh, Fulvio Gazzola è presidente per la parte italiana, e poi dobbiamo ringraziare il consorzio di tutela dell'IGP toscano, con cui abbiamo quest'anno per la prima volta stretto un accordo di collaborazione per la divulgazione del concorso, e l'associazione Cnoi, che da alcuni anni ci aiuta nell'organizzazione di questo eh, concorso internazionale. Vorrei dare adesso la parola al rappresentante alla rappresentante del Comune di Monaco, la signora Fecari, e così può prego. Grazie. Che parlerà, parlerà in francese, ma credo che tutti potranno capire. Grazie, Aldo. Buongiorno a tutti, benvenuti a, a Monaco. È la sola cosa che posso dire in italiano. <ride> Euh, on est vraiment très heureux de vous recevoir ici à Monaco. La mairie euh, a beaucoup participé à ce genre d'association qui permet de découvrir beaucoup de choses, qui multiplie le nombre de, de références d'huile d'olive. Et félicitations à l'organisation parce que je vois qu'il y a beaucoup plus de bouteilles d'huile que l'année dernière et beaucoup plus de pays. Est-ce que vous avez tout compris ou... Oui, pas oui, de oui, oui. <rire> Donc vraiment, c'est vraiment super pour nous de pouvoir découvrir ce genre de choses. On est ravis de vous accueillir cet après-midi au Parc Princesse Antoinette, où nous fabriquons aussi notre huile d'olive. Donc on a pu faire cette année, je crois, une cinquantaine de bouteilles. Donc il y en a une qui est ici. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très, très bonne journée à tous. Merci. Merci à l'organisation. Et puis, ben, on se voit cet après-midi. Bonne journée. Merci. merci. Allora, adesso parliamo a parlare, passiamo a parlare del principe di questa giornata, sua maestà l'olio extravergine di oliva. E abbiamo eh, tre relatori in sala che ci parleranno di tre argomenti di grande interesse per quanto riguarda il mondo dell'olio, tre aspetti diversi che comunque credo a tutti i professionisti e non che sono appassionati di olio possano interessare. Cominciamo con il primo dei relatori che è Aleandro Tanelli, direttamente dall'Università di Firenze, ci viene a parlare di olivicoltura tra passato e futuro, evoluzione dei modelli culturali. Ci racconterà dove eravamo, ma soprattutto dove stiamo andando con quello che è la produzione di olio d'oliva in questo nuovo millennio. Prego, Aleandro, se vuoi prendere il palco. Grazie, Grazie. è tutto tuo. Grazie a tutti, buongiorno, innanzitutto grazie dell'invito. Eh, come ha appena detto il dottor Mazzini, io vi parlerò di aspetti tecnici, però per parlare di olio veramente bisogna parlare su tanti, in tanti modi e su tante, come dire, eh, visioni. Oggi io vi, vi terrò con i piedi per terra, vi parlerò dell'olivo, vi parlerò di quello che ho vissuto. Eh, del mio lavoro, che ho scelto di stare accanto a questa bellissima pianta, non solo nell'ambito della ricerca, ma anche quella che è una tradizione di famiglia. E voglio dire, così anche per rompere il ghiaccio, che l'olivo era la, la cosa più importante della mia famiglia, che erano agricoltori, e che mio nonno, che era dell'Ottocento, mi aveva insegnato che questo olivo, rispetto ad altre coltivazioni, non si poteva cambiare. Non c'erano, come dire, delle soluzioni, come è avvenuto per la viticoltura, come è avvenuto per altre produzione perché era una pianta difficile era una pianta che non si poteva tra virgolette domesticare e applicare delle soluzioni nuove ebbene io in questa generazione mi trovo ad occuparmi proprio di innovazioni l'olio di oliva lo vedo lo vedo con delle grandissime potenzialità eh, ci sono dei limiti io vorrei oggi quindi fare una fotografia di quello che è l'innovazione, alcune di queste dove stanno andando? e vedere se ci sono anche delle soluzioni intermedie che ciascuna realtà territoriale può utilizzare. Non esiste un modello solo, esistono sono tante olivicolture con tanti tipi di prodotti. Ecco, io volevo con queste due immagini proprio mettere a confronto, se possiamo via via scegliere. Ecco, un'altra cosa, quello che dicevamo prima, l'olio d'oliva non è più nel bacino del Mediterraneo dove è nato è diventato un prodotto globale mi capita di ricevere eh, delle, degli interessi da parte di nuovi produttori nei quali la prima cosa dicono non come si coltiva l'olivo ma è vero che l'olivo è l'olio che fa bene perché è così importante quindi aver, saperlo anche spiegare comunicare ai relatori che mi seguiranno penso lo sapranno farlo in maniera adeguata è l'altro elemento importante per ridare dignità a questo prodotto ritorniamo alle coltivazioni a che punto siamo? terzo. Volevo partire da una considerazione. Questo era il primo convegno mondiale di olivicoltura. Era il professor Alessandro Morettini, fondatore nel dipartimento nel quale lavoro e alla fine della mezzadria ci diceva una cosa. Questo olivo eh, bisognava trovare dei sistemi per rinnovarlo. Uno di questi poteva essere una coltivazione intensiva o perlomeno più razionale. Ci furono diversi tentativi che non hanno mai portato però ad un'olivicoltura nuova. Noi stiamo lavorando ancora con un sistema che è molto antico e parallelamente esiste una richiesta di mercato piuttosto ampia che vuole un prodotto di qualità, lo vuole in una certa maniera, però abbiamo pochi strumenti per poterlo produrre. Ecco. Forse c'è anche un video che può partire sulla base... Si è perso qualcosa? Comunque, ve lo, ve lo faccio, ve lo, ve lo spiego. Noi ci troviamo con del, una olivicoltura ancora legata alle piante secolari ed una nuova, nuovissima olivicoltura, altamente meccanizzabile, che prevede un tipo di coltivazione, un tipo di coltivazione spinta. In realtà qui avreste visto una panoramica di, di 3.000 ettari, tutti insieme, nell'emisfero sud del del mondo, in particolare siamo in Cile, nel quale si fanno degli ottimi oli, si riescono a gestire sia la qualità che la produzione con questi sistemi completamente meccanizzati. Quello che era una sorta di fantascienza rispetto a quello che era abituato nella mia tradizione in cui l'olivo bisognava potarlo, bisognava raccoglierlo a mano e non c'erano queste soluzioni. Bene, ora entrerò nel dettaglio di questi sistemi di, di coltivazione, per riprendere la situazione. Noi stiamo lavorando, io vengo da una regione, la Toscana, fatta di muretti a secco, fatta di eh, una grande identità, forse sul, sull'olio, abbiamo una produzione insufficiente, abbiamo delle difficoltà, come dicevo, e anche altre tutte le regioni che, che fanno parte dell'Appennino centrale, in cui questo tipo di coltivazione, uno dei maggiori costi, è la raccolta. Queste analisi non dobbiamo vederle solamente in termini di... Eh, dei costi, yeah, grazie, dobbiamo anche vederli che la raccolta, cercherò di spiegare, è molto legata alla qualità, noi stiamo lavorando con un frutto, noi abbiamo la necessità di portare dei prodotti perfetti in frantoio e quei sistemi discontinui di, come dire, le olive raccolte a mano con tutta una serie di complicazioni non sempre sono legate all'alta qualità come invece richiede il mercato. Oggi nel corso di 10-15 anni si sono sviluppati questi sistemi di raccolta. Abbiamo dal punto di vista tecnico tre opportunità. Degli agevolatori, abbiamo degli scuotitori, abbiamo dei sistemi di pettini su piante molto grandi, abbiamo un sistema, l'ultimo, che sembra il più interessante. Cioè tutta la nuova agricoltura sta andando sull'ultimo sistema. Ora mi faccio anche una domanda, cioè è veramente quello il sistema migliore per ridurre i costi e per avere la qualità? E quali sono i limiti? Qualche tempo fa col mio direttore abbiamo fatto un progetto, nel 2009 abbiamo messo a confronto i sistemi di raccolta per capire quanto erano efficaci e questi sono dei dati medi, vedete che un sistema di raccolta, cioè quel periodo cruciale in cui le olive vanno raccolte in quel periodo lì per fare l'olio buono, con sistemi tradizionali noi abbiamo un coefficiente calcolato, può rapportato ad uno, con gli altri sistemi di meccanizzazione arriviamo quasi a 200 volte e quindi si aprono delle opportunità per questo tipo di impianto però se si intraprende quella strada dobbiamo sapere anche quali sono i limiti mi soffermo su questa slide perché secondo me io vengo dal settore enologico e quando si parla di vino si parla di uva buona si parla di una gestione del vigneto si parla poi anche delle tecniche di estrazione in questo caso sono la fermentazione tutto l'affinamento qua invece abbiamo un periodo molto preciso se vogliamo fare l'altissima qualità nel quale noi dobbiamo conoscere la maturazione di questo frutto ed un frutto anche quando viene staccato dalla pianta continua il suo metabolismo non è un seme noi stiamo parlando di un frutto che appena raccolto dalla pianta a seconda del suo corredo enzimatico delle condizioni ambientali delle tutte quelle che sono le, come dire, le, le condizioni produttive inizia a fermentare si può deteriorare eccetera ecco perché è importante conoscere la resa in olio, come si faceva un tempo, ma anche il corredo dei polifenoli e la degradazione di questi, perché quelli poi ci vanno a dare la qualità dell'olio. E questo significa, tradotto in termini tecnici, che noi dobbiamo raccogliere l'oliva in quella finestra giusta. Non possiamo continuare a fare qualità laddove abbiamo degli oliveti promiscui, nelle quali alcune varietà maturano, eh, faccio per dire, all'inizio alla, eh, alla fine di ottobre e l'altro il periodo ottimale a novembre perché noi non riusciamo poi a gestirle e andare incontro a queste cose per cui se noi dobbiamo raccogliere in quel periodo abbiamo di bisogno di riorganizzare questi eh, sistemi produttivi con degli impianti specializzati basati su un modello agronomico non è più il sistema della pianta che si adatta al territorio, ma è la pianta che si adatta, in questo caso, al sistema di raccolta. Vediamo se con i tempi non riesco. Bene. Voglio parlarvi anche un po' di storia, un po' di quello che ho vissuto da, da piccolo. Io ero piccolo, ero, ero un ragazzino. Mio babbo mi portava a vedere questi impianti, che erano realizzati vicino a Firenze, nei quali doveva venire fuori la, la grande rivoluzione dell'olivo. Si dovevano raccogliere le olive come si raccoglieva il grano. A quei tempi non si parlava neanche di vendermiatrici per la vite, siamo negli anni 60, quelle arrivavano dopo, tra l'altro anche dalla Francia, Victor France, eccetera, che hanno rivoluzionato il modo di fare vino. Questi sistemi prevedevano la coltivazione dell'olivo a palmetta, a affilare le stesse impostazioni della frutticultura di quegli anni. Ci fu un grande entusiasmo. Io mi ricordo tutti gli anni andavamo a vedere questi impianti e sembrava aver trovato la soluzione, ripeto, negli anni '60 anche per l'olivicoltura. Eh, furono dati anche dei finanziamenti, ne furono eh, ministeriali, furono fatti delle, mh, dei, dei piani specifici, furono realizzati migliaia di questi ettari. Sapete come è andata a finire? È stato un fiasco clamoroso. Perché? tutta la selezione che abbiamo nelle 1600 varietà di olivo censite ma probabilmente sono anche molte di più di quelle che abbiamo sono varietà addomesticate dall'uomo per stare in un ambiente rustico quindi sono piante grandi entrano in produzione tardi e non si adattano alla coltivazione intensiva nella frutticoltura ci siamo arrivati a fare una cultura intensiva laddove abbiamo delle cultivar onnanizzanti dwarf oppure abbiamo trovato un portinnesto nell'olivo invece no L'olivo che vedete che avete visto prima in quei filari è perché il comportamento di alcuni genotipi ha una caratteristica compatta che può stare, che, diciamo, riesce a sopportare bene la competizione tra pianta e un'altra. Ma sono pochissime, si contano sulle dita di una mano e questo è il limite degli impianti che, di cui vi dicevo prima. Pensate addirittura in Tunisia si pensava di realizzare, anche in quegli anni c'era tutto questo entusiasmo sulla meccanizzazione, e si pensava addirittura, di, sembrava fantascienza, cioè siamo nei periodi in cui l'uomo andava sulla luna, non c'erano limiti, si pensava di utilizzare queste, questo tipo di macchine, che rimasero disegni in un cassetto ritrovato in un vecchio archivio. Ogni tanto qualcuno ci ha riprovato, ci sono stati dei tentativi di riadattare quelle piante che erano grandi e che non riuscivamo a tenerle piccole, perché era la loro, la loro fisiologia, con delle macchine intermedie, comunque delle macchine scavallatrici, qui siamo negli anni Ottanta. Queste macchine rimasero i prototipi, non funzionavano bene e quindi anche in questo caso furono abbandonate. Finché cosa succede? 15, circa 15, 20 anni fa, le stesse macchine che vengono usate per, le, per la raccolta dell'uva, le stesse senza alcuna modifica, eh? adesso con qualche piccolo aggiustamento, vengono utilizzate su quelle 3-4 cultivar che sono... Eh, compatibili con l'alta densità questo consente di abbassare i costi di produzione consente di fare degli impianti tecnologici, si abbandona l'olivo tradizionale come pianta rustica ma si arriva a un qualcosa di altamente produttivo la produttività in questo caso inizialmente c'è stata una diffidenza in questi impianti, non funzionano non può essere che così, sia così facile coltivare l'olivo e fare anche qualità, in realtà questi impianti posso dirvi che dopo eh, a sono 25 anni, abbiamo eh, più volte riguardato anche quelli più eh, antichi, eh, si comportano ancora bene, se riusciamo a potarle, se riusciamo a mantenere delle cure culturali, e sono perfettamente funzionanti, cioè diciamo hanno fatto il loro lavoro. In questo caso cosa si riesce? Una persona riesce a raccogliere circa 600-500 quintali di olive che possono essere frante in tempi brevissimi nel frantore. È l'unico modello, la domanda me la rifaccio. Se si accetta questo tipo di olivicoltura, dobbiamo prendere tutto il pacchetto intero. Non possiamo prendere un pezzetto e applicarlo in maniera... Eh, senza sapere quali sono i limiti. Se si adotta questo tipo di soluzione per l'olivicoltura, dobbiamo avere un numero limitato di varietà, dobbiamo avere tanta acqua, perché noi andiamo a utilizzare delle varietà nanizzanti e quindi anche con un impatto sull'ambiente maggiore, perché sapete bene che una varietà nanizzante è poco competitiva, cioè l'apparato radicale è leggero, rimane superficiale, scusate, e l'efficienza di tutto l'utilizzo dell'acqua, a meno non avere dei bacini importanti, bisogna eh, aiutare questa pianta nella sua crescita in quel tipo di dimensioni. Dobbiamo utilizzare pochissime varietà. Guardate la foto, questa più piccola, quella io credo che... Venti anni fa, quando vidi una piantina che aveva neanche un anno, una cosa aveva, 15 mesi, e riusciva già a fiorire, rispetto a tutto quello che avevamo letto e studiato in arboricoltura, nel campo dell'olivo, era un qualcosa di innovativo. Cioè è un carattere, un'espressione genetica che non è natura, quasi naturale, perché, ritorno sempre a citare mio nonno, oppure un'elivicoltura del passato, prima di 5-8 anni l'olivo non fiorisce, non si prendono i fiori. In questo caso invece abbiamo una risposta di induzione a fiore velocissima. Questo cosa significa? Che alcune cultivar possono essere produttive da subito e si adattano per quei sistemi. Sono poche, e quello è il limite principale. Però qual è il lavoro che mi vede impegnato quasi a tempo pieno? Cercare di trasferire, quei caratteri delle cultivar tradizionali che hanno anche una qualità intrinseca con i caratteri della compattezza, non tanto del eh, poco vigore, ma della compattezza per poterle migliorare, cioè poterle gestire scusate, con più facilità con una meccanizzazione e poi portare dei prodotti molto velocemente alla trasformazione. Le prove sono... mi viene da dire che nel settore olivicolo... Il, il focus è questo cioè quali sono le varietà che si adattano e qual è la qualità di questi oli per poterla ulteriormente migliorare in tante parti del mondo l'interesse non si ripiantano più le 200 le 150 piante ad ettaro ma si va su sistemi di eh, coltivazione meccanizzabili. una delle attività e in questo caso nel, nella mia regione dove lavoro è stata capire in Toscana abbiamo una varietà che da sola fa il 55% di tutto l'olio ed è la varietà Frantoio si può dire che l'identità dell'olio toscano è proprio da questa varietà che non è solo la toscana ma abbiamo Bari come cima di Bari abbiamo eh, più o meno una cucina simile che è in Liguria abbiamo sul lago di Garda una casa Liva e, e altre quindi c'è anche omonimia in queste però è quella e abbiamo anche un'altra serie di varietà oltre al Leccino Frantoio ne abbiamo un'altra serie molto numerosa che sono circa 50 varietà recentemente ne abbiamo trovate altre 15 e volevamo capire quali di queste varietà hanno quei caratteri che si comportano da, da intensivo. Vi mostro brevemente questa prova fatta dal, ormai cos'era, dal, dal 2010 circa. La produzione di un impianto, È stato, questo ritengo sia stato il primo impianto a filare, raccolto e completamente meccanizzabile con cultivar che non erano le cultivar internazionali, quindi con poca identità, non ho detto qualità, con poca identità per un territorio della Toscana. Ma alcune di queste, come vedete, hanno una certa adattabilità al sistema. Se poniamo in confronto l'herbechina, che è diciamo, stata il capostipite di questo tipo di impianti eh, coltivati e meccanizzabili, abbiamo un sistema... Eh, dove viene utilizzato il correggiolo un'altra varietà tipica toscana dell'Appennino, dei contrafforti della zona dove regge più al freddo che però non arriva al livello di convenienza economica mentre un Maurino, un Leccio del Corno abbiamo produzione di 60-70 quintali una media produttiva che ci fa intravedere delle possibilità di applicazione soprattutto sull'alta qualità che si riesce a ottenere portando ra la raccolta in pochissime ore, ma neanche mezz'ora si arriva alla frangitura. E questo è un elemento importante per la qualità. Allora, io vi ho fatto fino adesso quella che era la situazione fino a due anni fa. Quindi mi rifaccio un'altra domanda. Siamo sicuri di dover modificare tutto il nostro sistema produttivo limitandoci a quella straordinaria varietà e ricchezza diversa che ogni paese che si affaccia sul Mediterraneo ha, oppure dobbiamo andare solo per quella strada? La meccanizzazione fa tante evoluzioni. Oggi non ho nessuna pretesa di dirvi quella che sarà l'olivicoltura del futuro perché è un work in progress. Ci sono e ci saranno delle evoluzioni sempre anche intermedie, perfettibili. Guardate questa nuova macchina. Ripeto, questa è una macchina che ha due anni. Dovrebbe esserci un video, quello in basso a sinistra. Prima vi ho detto che le vendemiatrici lavorano da 60 cm fino a 2,50 m. È una cosa innaturale per l'olivo. Questa macchina riesce a raccogliere fino a 4,80 m in parete, ma soprattutto ha un'escursione dei sistemi di raccolta di circa un metro, nel quale si può utilizzare anche forme di allevamento tradizionali, quindi ritornare ad utilizzare anche quelle cultivar vigorose, purché allevate, che abbiano un sesto lineare e razionale a parete, e fare degli, ottimi, degli oli di grandissima qualità. Perché questa è una macchina che da, con due operatori in un'ora riesce a raccogliere un ettaro. E credetemi, la qualità è ottima, perché il sistema di raccolta non è fatto apposta per non avere, eh, lavorare in modo tangenziale su, sull'oliva, quindi non ammaccarla, c'è un nastro trasportatore... È tutto ammortizzato, c'è cioè un defogliatore quindi le olive non hanno neanche bisogno di passare alla lavatrice del frantoio dove spesso le olive vengono rinquinate da altre eh, attività microbiche e si riescono a fare degli ottimi oli. Di queste macchine ce ne sono pochissime però a mio modo di vedere questa è una grande opportunità per fare degli oli in modo razionale riabbassando i costi di produzione e mantenendo tutta quella variabilità che vedete lì in quelle bottiglie che, che oggi ci accompagnano senza doverli abbandonare io credo, non so sono degli spunti quello che volevo dirvi ci sono delle opportunità l'olio nel mondo manca, l'olio è un prodotto quello di qualità per fortuna eh, che viene sempre più ricercato e ci sono dei fenomeni nuovi, oggi essere qua a parlare di olio anche questa è una grande novità avremmo parlato di vino vent'anni fa essere qui a parlare di qualità organolettiche, di proprietà nutrizionali, di avere tutta questa ricchezza di sfumatura e per la prima volta anche la ristorazione, l'alta ristorazione sta scoprendo questo prodotto. Ecco, cogliamo tutti insieme perché questo è un settore che rischia, chi è, chi è olivicoltore sa con quanto sacrificio facciamo queste cose e dobbiamo farlo tutti insieme. Un'ultima cosa, avete visto prima quel grafico dove la raccolta era 50% dei costi? dal 45, potrebbe essere L'altro costo più grande, se noi abbiamo risolto la raccolta, qual è? Rimane a potatura, che richiede eh, personale. Il testo unico sulla sicurezza in Italia non prevede che possiamo potare andando sulle scale, è vietato. Quindi già questo è un limite. Allora, come si potrebbe fare negli oliveti a parete? Guardate questa macchina. Quando noi... Esistono già delle barre di potatura che tagliano in modo indiscriminato le, le, le, sulla parete. Sappiamo anche che l'olivo è una pianta sempreverde, non è come la vite, basta lasciare una gemma, si riforma al tralcio e quindi abbiamo tutta la produzione dell'anno precedente. Se noi questo anno, nel 2022, non abbiamo lasciato i rami, non faremo crescere in modo adeguato i, fiori, i rami che porteranno i fiori nel 2023, qualcosa non va. E se noi andiamo a tagliare quelli lì, ci perdiamo la produzione. L'olivo è fatto così. Quindi allora cos'è che possiamo fare per migliorarla? Abbiamo provato a fare un'altra macchina. Sulle barre di taglio applicando, magari se riusciamo a far partire anche in questo caso il video in basso A, a sinistra, con un sistema selettivo. Cioè il problema di questa barra di taglio è che taglia sia i rami buoni che quelli vecchi che sono esauriti. Allora come si fa a poter salvare una parte di questa vegetazione? Dovrebbe essere su questo sì, riquadro? Abbiamo... Allora, comunque il concetto è molto semplice. Abbiamo cercato di mettere questo sistema selettivo attraverso un flusso di aria. Applicando un flusso di aria a questa barra di taglio, durante l'esercizio dei dischi, i rametti, quelli più flessibili, guarda caso, quelli che porteranno alla produzione dell'anno successivo, vengono rimandati indietro vengono tagliati solo quelli rigidi, quindi quelli vecchi, e quelli più piccoli ritornano indietro. Questi sono i risultati che ci hanno permesso di dimostrare che questo sistema triplica l'efficienza tra utilizzare il sistema di potatura selettiva rispetto all'altro, e anche questa mi verrebbe da dire che è un'opportunità, magari per chi ha un'azienda piccola, non di acquistare la macchina ma di ricorrere a un conto terzismo come pure l'altra macchina che potrebbe essere pesata. Ecco, ci sono delle opportunità da un punto di vista tecnico che si può fare qualità razionalizzando questi impianti. Non lo so se sono riuscito, come dire, a questo punto a farvi capire quello che potrebbero essere delle ulteriori novità. Vorrei parlarvi di un'altra cosa che la devo dire, cioè prima di abbandonarvi. Esiste un problema enorme sull'olivo, che è un problema derivato da un batterio. Non è una soluzione facile non ci sono forse mal gestito, cioè tutto quello, è un qualcosa che preoccupa molto, perché questa è una pianta molto vulnerabile. Quindi tra tutta quella selezione genetica che è stata fatta fino adesso, noi dobbiamo trovare quella che è l'espressione genica di una tolleranza a questo benedetto axilella fastidioso. Quindi dobbiamo nuovamente rimetterci da fare per trovare una soluzione all'olivicoltura. Però dobbiamo farla tutti insieme con la comunicazione, con la valorizzazione, conoscendo gli oli, e... cosa dire? E il clima come lo possiamo combattere? Questo aumento delle temperature, questo è un problema, anche questo è un problema grave. Eh, questa merita una risposta globale, perché non può essere il singolo territorio. Negli ultimi anni abbiamo misurato in Toscana, ci accorgevamo delle cose strane. Noi arriviamo in frantoio che le olive con quegli indici di maturazione non ci tornavano più. Avevamo già raggiunto il culmine dell'inolizione, i polifenoli cominciavano ad andare, gli enzimi non facevano più le sue temperature. E i frantoi c'è bisogno di raffreddarli. Io, nelle vecchie stampe dei frantoi c'era sempre una caldaia, si scaldava perché si doveva stare l'olio oggi nei frantoi ci vuole il gruppo frigo perché se noi superiamo i 27 gradi di temperatura mi insegnate voi che abbiamo perso la qualità Bravo. questo è un problema nuovo e lo sarà sempre di più i dati abbiamo anche nel nostro dipartimento una stazione di agrometeorologia i quali in anticipo su questi modelli previsionali eh, guardate i prossimi anni non si torna indietro è un volano ormai misurando dagli anni 60 ad oggi le temperature medie estive non la media globale dello 06 gradi che riguarda tutti ma l'olivo vegeta in un periodo estivo nel quale eh, si accresce matura ed è quel periodo che ci interessa per la produzione d'oliva in quel periodo lì noi abbiamo dal 2000 dal 1985 al due, i dati erano fino al 2020 noi abbiamo 1,7 gradi in più medi di temperatura che non sono quegli 0,6 mondiali significa che in alcune zone del centro Italia noi abbiamo il clima come insulare della Sicilia o della Calabria in quel periodo di maturazione rispetto a 30 anni fa se andiamo a guardarlo dagli anni 60 noi abbiamo 2,4 gradi in più medi perché poi le punte sono sempre eh, maggiori, che ci portano ad avere una maturazione sempre anticipata. E quindi noi dobbiamo capire quelle benedette varietà che prima le raccoglievamo a novembre, adesso invece a ottobre, in che periodo climatico le raccoglieremo. Sappiamo bene che le temperature molto alte abbassano gli acidi monoinsaturi, quindi questo era quasi un printing territoriale, quindi dobbiamo scegliere anche quelle varietà ad alto tenore di oleico dei monossaturi e tutta una serie di cose che dobbiamo rincorrere a questo. Non sarà facile, l'olivo oggi si coltiva in Piemonte, lo si coltiva in Bretagna, mi hanno detto, eh, in altre parti del mondo, ieri l'altro mi rimandavano del, su WhatsApp un gruppo di indiani che gli avevano mandato gli olivi, gli ha fruttificato nella zona dell'Uttar Pradesh finalmente, e, e tutta una serie di cose che dovremmo rivedere questa geolocalizzazione dell'olivo sicuramente si sposterà alle latitudini più estreme sia nell'emisfero sud che nell'emisfero nord e questo allora, ha noi domanda Io ho notato ora non voglio farla lunga però eh, la maturazione è cambiata anche con queste temperature perché si ha da in tre giorni, quattro giorni una variazione della pigmentazione del... assolutamente però non è, ah, scusami, si ha una, una, ome, cioè praticamente una pigmentazione della parte esterna dell'olio, ma dentro rimane immaturo. quindi cioè, non c'è una maturazione come scalare come era un tempo, e quindi questo porta anche, si riflette anche assolutamente, sulla qualità. Di... Assolutamente, Sei ass assolutamente, questo uh -huh. l'abbiamo verificato andando a misurare la fotosintesi sulla, sulla pianta. Nell'attività del pomeriggio, dove fa molto caldo, la pianta chiude gli stomi, non fa fotosintesi, si blocca nonostante sia una pianta xerofila, ma lavora in un periodo buono dalla mattina, quando periodo dove le temperature sono ancora mediamente fresche, e, e poi per riprendere la sera. Nel passato, quando non c'erano quei periodi di maturazione così, cioè con queste temperature, l'olivo lavorava tutta la giornata, perché eravamo in un periodo mite, la pianta non superava quelle, quelle temperature, aveva un decorso più naturale. Sapete di quanto aumenta la maturazione? Un altro lavoro che avevamo fatto, vado a memoria, abbiamo preso per 5 anni la maturazione media degli oliveti, ma questo negli anni 90, quindi sarebbe ancora più interessante rifarlo adesso. E abbiamo trovato un modello matematico che mostrava la correlazione tra 0,5 gradi in più o meno medi durante la periodo della maturazione, che va dall'endurimento del seme fino alla raccolta, ovvero dalla fine di luglio fino alla metà novembre. Ogni anno una differenza di mezzo grado in più o meno portava una settimana, 6-7 giorni di anticipo sulla maturazione. Alicia prima cosa ho detto, noi adesso siamo a un grado virgola 7, 7 3,21, siamo quasi a un mese di anticipo. Infatti tra un po' si comincerà a frangere a settembre. No. <ride> non saprei, vabbè, è con problema, questo è un problema, importante, un problema, è un problema importante. importante. Però piantiamo olivi perché gli olivi ci aiutano, olivi. tanti e sviluppiamo nuove tecniche per che, che abbassano i costi perché se no, altrimenti non siamo neanche competitivi. Insomma, c'è un problema. Esatto. Ci proviamo. Eh, bene. Grazie, grazie per l'attenzione. Grazie, grazie davvero Leandro, interessantissimo eh, perché vedere dove sta andando l'olivicoltura è molto importante. Eh, gli altri paesi hanno investito molto di più dell'Italia in queste nuove tecnologie, queste modalità di eh, coltivazione e di raccolta. Noi dobbiamo cercare di contrastare con le armi che abbiamo a disposizione questo tipo di trend. Contrastarlo non nel senso di bloccarlo, contrastarlo nel senso di stare sui mercati in modo diverso, alternativo rispetto a chi sta riducendo i costi in maniera eh, iperbolica della produzione. Aleandro ci ha tenuto coi piedi per terra, adesso diamo la parola al dottor Pino Cipolla che invece credo che ci farà volare in giro per il mondo. grazie a tutti di essere grazie di nuovo qui con noi, grazie. grazie a te il palco. Bene, grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito ovviamente. E, eh, non, vi pro, non vi proietterò nulla. Eh, ho, voluto, ho volutamente impostato il discorso che vi sto per fare in tre fasi. Eh, parlando prima di tutto dello scenario generale, poi della situazione attuale della commercializzazione dell'olio di alta qualità e poi traendo morale da questi due eh, capitoli, il terzo capitolo è sul futuro dell'olio di alta qualità, futuro prossimo ventuno. Ehm, I dati di fondo sono che quando io ho cominciato a lavorare eh, nell'olio, sono 50 anni che me ne occupo, c'erano... 3 miliardi di persone sulla faccia della terra adesso siamo a 7 miliardi e 300 milioni con la certezza di raggiungere 10 miliardi nel 2050 tanto per dare degli esempi il, la Nigeria che ha 250 milioni di abitanti raggiungerà i 500 milioni di abitanti nel 2050 e questo apre la porta ad una mobilità chiamiamola così, di comportamenti, che il famoso discorso del villaggio globale in cui l'uomo e la terra e, e tutti noi, gli esseri umani, si stanno trasformando, sarà sempre di più un villaggio globale. Quindi dovremo tener conto di, tutti questi, di tutte queste evoluzioni. Quando io ho cominciato a lavorare si consumavano nel mondo 800.000 tonnellate di olio d'oliva, nella maggior parte dei catti casi erano ehm, olio di sansa olio lampante eh, chiamato extravergine e cose del genere adesso si consumano 3 .200 tonnellate largamente di extravergine e all'interno dell'olio extravergine cresce in una maniera progressiva costante la, eh, la percentuale la quota dell'olio di alta qualità quindi di questo possiamo parlare più approfonditamente però per commercializzare vedere il futuro dell'olio di alta qualità volevo rifarmi a qualche esempio del passato eh, i latini dicevano historia magister vite basta studiare la storia per capire il futuro che ci aspetta e nella storia io dico che ehm, le caratteristiche che servono per avere successo in una, come dire, missione come può essere quella di, di convertire sulla strada della qualità i consumatori di olio extravergine nel mondo, eh, oltre a metterci il cuore, a metterci la passione, a metterci tutto quello che un imprenditore del settore sa di, di dover mettere, ci vogliono, ancora, ci vogliono ancora dei riferimenti proprio culturali, che voglio dirvi in tre parole. Tra i grandi personaggi italiani della storia, noi tutti conosciamo Leonardo da Vinci, conosciamo Cristoforo Colombo, conosciamo Marco Polo, addirittura che fu il primo nel 1200 a andare a esplorare i nuovi mercati perché questa era la sua missione. Bene, queste persone cosa avevano in comune? Avevano in comune il desiderio di eh, inventare qualcosa di nuovo e l'ingegno italico di cui si è parlato per secoli si è concretizzato con queste eh, persone, con queste figure. Ora io vi voglio dire i nomi di cinque persone che secondo me rappresentano il, in questo momento i ehm, leonardo da vinci della nostra attuale eh, dei nostri tempi di oggi steve jobs bill gates elon musk jeff poses e mark zuckerberg sono gli inventori di apple microsoft Elon Musk è quello della Tesla, e delle macchine elettriche, Jeff Boses è Amazon e Mark Zuckerberg ha inventato Facebook e tutti i figli di Facebook. Queste cinque persone cosa hanno in comune? Sono americani. Guarda caso, le cinque persone più influenti negli ultimi vent'anni del pianeta sono americani. Quindi a questo punto non può essere un caso. Come mai la cultura americana esprime delle persone così innovative e delle persone così, eh, come posso dire, eh, fantasiose da creare dallo zero delle realtà inimmaginabili? Eh, leggevo ieri che Amazon ha comprato una catena di supermercati, tra l'altro che io conosco molto bene, che si chiama Whole Foods in America l'ha comprata per 9 miliardi di dollari e uno dice ma cosa se ne fa Amazon di una catena di supermercati alla fine è già lei il più grande retailer del mondo Beh, io non lo so che cosa se ne fa ma probabilmente c'è peso sì a che intenzioni ha dove vuole andare quindi vedete che ci sono delle, dei cambiamenti di scenario così evidenti e così forti che ci dobbiamo porre il nostro piccolo problema, della nostra piccola bottiglia va collocato in un contesto così ampio e così mondiale, così planetario oserei dire, che bisogna chiedersi e veramente che rapporti di forza avremo in futuro sia pure in 10 miliardi di persone sia chiaro, eh, con delle realtà così così gigantesche che dominano il mercato e ne determinano la domanda e l'offerta. Eh, Steve Jobs diceva, se ve lo ricordate, eh, inventore di Apple che è morto credo dieci anni fa, e, eh, la famosa frase stay foolish, stay angry, siate eh, folli e siate affamati. Io credo che questo sia un una missione che un ricordo una frase di incitamento che noi dobbiamo ricordare tutti i minuti eh, chi ha una visione deve essere folle e affamato affamato di novità affamato di esplorare il mondo e oggi le aziende che commercializzano eh, un prodotto così elegante così bello come l'olio d'oliva devono superare gli schemi superare i confini ci sono dei test in psicologia che bellissimi che dimostrano se una persona ha degli schemi mentali senza saperlo per, in base ai quali non riesce a superarli pensate eh, io eh, lo, devo citarmi purtroppo in questo caso ma ho venduto un container di olio d'oliva di alta qualità in uganda ora se voi andate a vedere le statistiche del consumo di olio d'oliva in Uganda, vedete che il consumo complessivo dell'Uganda è 40 tonnellate tutto l'anno, l'importazione di olio d'oliva. Qui uno che ne compra 18 di olio di alta qualità o è un pazzo, oppure vuol dire che vede in un canale di commercializzazione un mercato che naturalmente nessun altro vedeva. E come l'Uganda posso citare mille esempi di paesi che sono tecnicamente chiamati in via di sviluppo o del terzo mondo che invece aspettano con grande curiosità e con grande interesse l'arrivo di prodotti tra virgolette salutistici perché ricordatevi che la mission dell'olio d'oliva è soprattutto quella. L'olio d'oliva fa bene e questo è il concetto che vende diciamo così. E come, come l'Uganda, posso citare la Papua Nuova Guinea, eh, la Nouvelle Caledonia, la Nuova Caledonia, che è ancora più a est dell'Australia, cioè cose che ho, ho vissuto io personalmente, quindi posso citare fonti, nomi, date, eccetera. Quindi io dico: quando dico siate pazzi, siate, siate folli e siate affamati, è una, un incitamento a tutti coloro che fanno tutti questi sacrifici per produrre un olio di alta qualità, di non fermarsi agli schemi abituali che ti dicono portamelo a New York, lo vendiamo in Giappone, lo vendiamo, qui lo vendiamo. Bisogna andare oltre, bisogna andare a pensare in grande e pensare da pazzi, da folli. E io vi garantisco che la soddisfazione di vedere il proprio prodotto sul lago Vittoria in Uganda, piuttosto che appunto in Nuova Caledonia, a Numea, è una soddisfazione enorme che ripaga tecnicamente di mille sacrifici. Ma Voi mi direte, eh, ma sì, ma per andare a parlare eh, fai presto tu a dire, però chi ci va in Uganda, chi è che sa quali sono i clienti in Nuova Caledonia, eccetera, giusto? Ma guarda caso viviamo in un momento in cui l'Unione Europea ha messo a disposizione delle aziende che vogliono esportare al di fuori dell'Unione Europea i propri prodotti alimentari, una serie di aiuti che non ci sono mai stati nella storia. Io ho lavorato con i più grandi imprenditori italiani nel settore dell'olio d'oliva. E quei tempi non c'era nessun aiuto di nessun genere se non il, la valigetta con i campioni e il Bignami, il, il, il De Agostini Rosso Piccolo, che era il nostro Atlante. Perché non c'era ovviamente internet, non c'era niente, i telefoni erano a gettoni. Quindi andavamo proprio come gatti magri a caccia di topi, cercando sulle cose e dove, dove si poteva andare, senza alcun aiuto di nessuno. Adesso invece riceviamo rimborsi, fondo perduto, finanziamenti a tasso zero, pur di fare progetti di internazionalizzazione. Ma siccome siamo diventati gatti grassi, abbiamo perso la fame perché ci accontentiamo, quello che si chiama eh, genericamente eh, la comfort zone, no? siamo arrivati una comfort zone per cui facciamo quel fatturatino che basta, che avanza, che copre le spese, non c'è bisogno di andarsi a scannare e andare a fare l'esploratore, eccetera, eccetera. Però la storia del mondo dice. Che le persone che hanno avuto successo sono sempre stati degli arditi avventurieri sono quelli che hanno avuto la visione del futuro e, e che ovviamente credevano in quello che facevano ma non dico adesso i personaggi famosi di cui vi ho parlato non, non sono solo quelli ci sono persone che magari nessuno conosce eh, che hanno in brazza da cui la capitale Brazzaville, capitale del Congo, era un piemontese, frate piemontese che è andato a esplorare il Congo e ha aperto, alla. allora andavano per convertirli al cristianesimo ovviamente, avevano uno scopo, però era il primo che andava a suonare i campanelli in un posto eh, lontano e, e pieno di insidie. Beh, io dico, ci vuole coraggio. Coraggio è una parola che deriva dal latino, cor agere agire col cuore. E da che mondo è mondo? Vince sempre chi ci mette il cuore nelle cose che fa. Aggiungo. Quindi, se il mercato... Un, facciamo un esempio che il mercato dell'olio d'oliva sia una torta. Voi avete impastato... Eh, la farina, l'uovo, le uova, il burro insomma tutti gli ingredienti avete preparato la torta e vi accingete a metterla nel forno per cuocerla bene, ritagliate una piccola fettina così di quella torta e considerate che quella fettina è la vostra, la vostra parte, quello che vi spetta poi la mettete nel forno e nel forno ovviamente la torta si dilata e anche la vostra fettina si dilata questo è l'andamento del mercato il mercato dell'oliva, d'oliva, dagli 800.000 tonnellate di 50 anni fa ai 3.200.000 tonnellate di oggi è aumentato è una torta nel forno che continua a lievitare se noi siamo così bravi da prendere delle quote di mercato adesso prima che la torta bruci come posso dire prima che sia troppo cotta Solo, in, solo per il fatto di averle acquisite vivremo di rendita in futuro, faremo delle cose vivremo, capitalizzando gli sforzi di penetrazione commerciale, di, di sacrifici sui prezzi, sulle cose che abbiamo fatto adesso al momento della, di acquisire questa quota e di entrare. Quindi io dico, mai come in questo momento, per gli aiuti che ci sono, per la dimensione del mercato che si sta allargando perché paesi assolutamente impensabili. Se io avessi detto ai miei titolari di 50 anni fa che andavo a vendere l'olio in Uganda, mi, mi internavano subito come, come pazzo da legare, ma invece andavamo in Iran, andavamo in paesi che allora sembravano esotici e lontani e oggi hanno un consumo di olio d'oliva che prima non avevano, che abbiamo diffuso. Il, la, il consumo di oli oliva d'oliva in paesi che non lo conoscevano neanche, magari avevano anche gli alberi, però le olive le tenevano scusa, le alberi, le tenevano solo per mangiarsene, non per, non per spremerle, non avevano nessuna tecnologia, niente niente. Quindi, l'esortazione che io faccio anche a tutti, anche ai miei studenti, fate, buttatevi, fate eh, gli sforzi possibili immaginabili, perché in questo momento c'è cioè questo magic moment che dà. Eh, che io riesco a vedere con, con molta nitidezza e purtroppo spesso non riesco a trasmetterla questa nitidezza a vedere che c'è un momento magico che eh, non c'è mai stato prima l'attenzione sull'alta qualità perché se noi andiamo a vedere il perché si è verificato questo, questo fenomeno questa crescita è dovuta al fatto che quando abbiamo cominciato a parlare di olio d'oliva nel mondo e non tanti secoli fa, eh? guardate fino agli anni '70, l'olio d'oliva nel mondo era solo l'olio di oliva, cioè la miscela di olio raffinato con olio extravergine, perché era figlio del processo di raffinazione. L'olio extravergine è cominciato negli anni '80 e sembra anni '80, ma sono 40 anni fa. Non è una cifra enorme e l'olio di alta qualità è cominciato da 5-10 anni. quindi quale, se io prendo il pantografo e vedo che cosa è successo ogni volta che c'è stato questo cambiamento di comportamento di consumo, posso prevedere con facilità che il consumo di oli di alta qualità sarà sempre maggiore in futuro. Fermo restando alla dimensione della torta, anche all'interno della torta, la fettina che ci riguarda sarà sempre più grande. Questo perché? Perché la valenza per cui i consumatori nel mondo sono eh, stati attratti dall'olio d'oliva, è stata la valenza igienico-salutistica. Cioè l'olio d'oliva fa bene e quindi bisogna usare quello, più in generale direi. Eh, più diciamo il sistema occidentale comporta che ehm, le persone siano, ehm, abbiano sempre di più in alcuni paesi problemi di sovrappeso e più queste persone queste culture, queste civiltà hanno problemi di sovrappeso e più ricorrono al dietologo, alla dietologa, al nutrizionista e più il nutrizionista gli dice o usa da domani l'olio d'oliva e quelli attraversano la strada, vanno a scaffare del supermercato e comprano l'olio d'oliva manco si chiedono che marca, di dove, eccetera ragionano, è un acquisto di impulso in quel, in quel momento poi subentra l'informazione e la razionalizzazione allora contano le origini, contano... Eh, le, le acidità, per esempio, ci sono alcuni paesi nel mondo che bisogna mettere l'acidità in etichetta, in etichetta frontale, che è una cosa che non ha senso, però intanto i consumatori decidono se è meglio lo 0,5 dello 0,3 o, o viceversa. Scusate, eh, poi ci sono paesi che non sono neanche italiani, tra virgolette, come cultura alimentare eppure consumano olio. Io la, le devo dire, faccio nomi e, numeri e, e cifre. Il più grande mercato del mondo per l'olio di alta qualità, dopo gli Stati Uniti, che consumano 350.000 tonnellate di olio, è il Brasile, che consuma 120.000 tonnellate. Bene, di queste 120.000 tonnellate, gli italiani, le marche italiane, hanno solo il 6%, perché il 65% è in mano ai portoghesi. Il, 30, il 20%, il 22% è in mano agli spagnoli, il 7% è in mano, eh, circa in mano agli argentini e noi abbiamo solo 6%, ma è un 6% di altissima qualità, cioè il 6% di 120.000 tonnellate fa 7.200.000 litri, vuol dire 14 milioni di bottiglie da mezzo litro, perché in Brasile si consuma solo bottiglie da mezzo litro. 14 milioni di bottiglie da mezzolito di alta qualità, ma non basta tutta la produzione italiana di olio di alta qualità. Quindi, per dire, ci sono delle, dei comportamenti di consumo in alcuni paesi che, eh, come dire, ti spiazzano, noi ci siamo ritagliati senza volere l'immagine di portatori sani del virus dell'alta dell qualità. Noi sì che sappiamo fare l'olio, noi sì che sappiamo fare, e ne godiamo i benefici. Perché non dimenticate, il Brasile è un paese che parla portoghese, quindi tutto quello che viene dal Portogallo ha priorità anche nei consumatori, no? è considerato di madre patria, diciamo così. Potrei citare altri esempi, il Giappone. Il Giappone ha consumato 5.000 tonnellate, tonnellate nel 1995, 10.000 nel 2000, 15.000 nel 2005. 20.000 nel 30.000 nel, 30 nel 2010, adesso è a 45.000 tonnellate. I giapponesi consumano sempre di più olio di alta qualità e lo consumano in maniera eh, molto oculata, come sono tutti i giapponesi. I giapponesi sono, come voi sapete, la, la, la, una, delle, una delle civiltà più evolute nella sulla terra come fatto organizzativo intendo dire e hanno aumentato i loro consumi soprattutto sulla base della, della selezione della qualità loro vogliono il meglio del meglio ma non solo nell'olio in tutto quindi oggi ci sono delle catene di supermercati in giappone che se tu vai là a proporgli l'olio eh, diciamo da supermercato come si dice in gergo non ti, non ti stanno neanche se ti non ti dicevano neanche perché vogliono soltanto l'olio di alta qualità che partecipa ai premi, che li abbia vinti, che abbia dei riconoscimenti terzi, eccetera, eccetera, eccetera. In un crescendo, quasi oserei dire, rossiniano di, di, di, di, di attenzione a queste cose. Eh, questo coincide con una parola giapponese che eh, occorre sapere, che si chiama Ikigai. <ride> la parola fa un po' ridere, ma eh, l'ikigai vuol dire far coincidere quello che uno sa fare con quello che uno ama fare. In pratica trovare se stessi, eh, se ci pensate, la ragione della vita. E quindi quando uno trova l'ikigai di se stesso e quindi porta alla controparte il prodotto che la controparte si aspetta, come in questo caso parlando di olio, ecco che realizza se stesso il famoso Ikigai, di cui parlavamo con Aleandro anche ieri sera. Quindi è proprio il motore della vita questo, il motore della vita è proprio quello di fare le cose che uno sa fare e che ama fare. Se coincidono queste due cose può andare avanti ed avere successo. Quindi io non so se ho parlato 5 minuti, 20, o non lo so perché... Vado a braccio e se non mi fermate vado ancora avanti. Quindi... Mi dici te, ok, scusate, eh, ma eh, lui ha insistito tanto che io facessi i, i, i, come si dice, i, le slide, ma io non sono capace di <ride> lavorare con le slide. Devo, devo... <ride> Scusa, Lea. Devo, devo, devo dire quello che so, poco, tanto, ma insomma, devo dire solo questo. E lo dico appunto così, eh, a corpo gentile, come si dice a Roma, a corpo gentile. Dunque, da, io voglio dire molte altre cose che ehm, diciamo contrastano l'opinione degli scemanologi che abbiamo in alcune, in alcune categorie che dicono delle cose che non stanno in cielo né in terra. Eh, io dico semplicemente che i valori, delle, i, i grandi intuitori nella storia dell'umanità sono da, da, dai tempi degli antichi greci, da, da, da Socrate in avanti, diciamo, filosofi, dicevano che bisogna, lo scopo dell'esistenza è essere felici, il famoso eudaimonia di Platone, no? Quindi se lo scopo è essere felici dell'esistenza, l'ideale combinazione è quella di fare un mestiere che ti piace, perché realizzi l'ikigai, cioè fai le cose per cui sei vocato. Ebbene, chi fa l'olio di alta qualità è chi ci mette l'ingegno l'intuizione eccetera per fare delle belle bottiglie per realizzare l'olio al meglio del meglio è una persona che realizza se stessa che quindi ha diritto alla alla leudaimonia di, di, di platone realizza anche quella insomma e quindi io dico spingo tutti a fare sempre di meglio e sempre di più con coraggio però con visione un po folle del mercato Perché se io, effettivamente io lo riconosco che bisogna che bisogna avere una coefficiente di follia nel fare certe cose, senza la quale non si riesce ad avere successo. E la follia in questo caso, molto praticamente dico, andiamo ad esplorare le cose nuove. Eh, Elon Musk teorizza che adesso deve aprire una colonia su Marte perché gli esseri umani tra cento anni saranno così tanti che occorrerà esportare i sistemi di vita e quindi si sta organizzando elon musk è quello di tesla per fare la colonia su marte quindi con i razzi che li portano avanti indre quindi turisti spaziali eccetera che a noi tutti noi ci viene da ridere no Dice ma ma questo cosa dice però chi ti ha detto che sia sbagliato quando steve jobs ha inventato apple e il sistema dei microprocessori ha inventato ha superato tutte le nostre Conoscenze dell'epoca facendo, inventando il computer sostanzialmente. E lui diceva: Io ho un'anima Microsoft, non ce l'ha. Microsoft te in, in comparazione. No? O come Jeff Bezos ha inventato Amazon, ma vi rendete conto? Amazon è una cosa globale, pazzesca e sta dilagando in tutti i paesi. cioè Io sono stato in Kenya, in Kenya ha aperto Amazon in Kenya. In Kenya, cioè, da, dappertutto arriva con una intensità e con una efficienza logistica impensabile. Cioè, fa migliorare tutto il sistema: tutto il sistema della logistica. Da quando è arrivato Amazon è migliorato perché tutti arrivano. Fai un ordine di due giorni, t'arriva e dici, cosa vuoi a prezzi bassi. E questo è un, è un metodo, è un modello da seguire. Allora dico, questo signore che ha avuto questa intuizione così grande, l'ha avuta e all'inizio gli avranno detto: ma questo è un matto, cosa, cosa si pensa di fare? Sai, poi noi italiani diciamo: Ma no, ma dove crede di andare? Quello lì? Eh? Poi invece questo ta, ta, ci ha preso a pattoni a tutti e ci, ha, e ci ha dimostrato il contrario. Bene, io dico, nel nostro lavoro, nel nostro piccolissimo, nel nostro orticello, cerchiamo di essere dei Jeff Bezos anche noi cerchiamo di essere innovativi cerchiamo di portare soprattutto da un punto di vista commerciale lo dico perché non basta fare l'olio buono e non basta neanche mettergli l'etichetta bella e non basta neanche eh, produrlo come dire al momento giusto con le certificazioni giuste poi bisogna venderlo e per venderlo bisogna andarne a parlare bisogna andare a suonare i campanelli questo bisogna fare bisogna fare le fiere Ragazzi, le fiere, cioè, tanta gente non le fa eppure sono finanziate tutte al 100% dalla regione, dal tutte. Quindi dico "Ma perché non le fai? Sono finanziate, ud udite bene, da fondi strutturali". Cioè, fino al 2025 qualunque azienda che voglia fare una fiera all'estero per l'esportazione di prodotti alimentari è finanziata al 100%. Non l'anno prossimo non si sa. No, si sa fino al 2025 quindi è evidente che bisogna fare uno sforzo anche organizzativo all'interno dell'azienda anche culturale bisogna andare a fare la fiera a Bogotà non bisogna andare a fare la fiera a New York bisogna andare a fare la fiera a Johannesburg bisogna andare a fare la fiera a Phnom Penh bisogna andare a, fare, a, a suonare delle, a, delle canzoni su ottave che altri non hanno visitato fino adesso e guardate che c'è una resistenza molto forte a fare questo, è facile dire bisogna andare a Bogotà, poi non ci va nessuno, allora l'organizzatore della fiera di Bogotà, non faccio, lo dico veramente, non è un modo di dire, proprio Bogotà, c'è stata una fiera è finita ieri, mi diceva, eh, ma le aziende italiane qui non vengono, eppure il mercato colombiano è enorme, è, è, è, è, è, è, è, è, è latino di origine, quindi attento sull'olio d'oliva. C'è la più grande catena di supermercati del Sud America che si chiama Exito che è di proprietà di francesi di Casino che ha 3200 supermercati e che mi chiede ah ma fate anche l'olio buono? E dico no veramente facciamo solo quello ah bravi allora venga a parlarsene. se me lo fate col peperoncino sarebbe meglio Ma ah, sono due cose diverse <ride> cioè, però c'è un'attenzione eh, incredibile quindi io mi spolmono certe volte a dire queste cose. Non ci sono limitazioni, c'è solo un problema di volontà. E sai, come dice Vittorio Alfieri, volli, sempre volli, fortissimamente volli. Se voi volete, la volontà è il motore più forte di qualunque altra energia, compresa quella atomica. È la, la, la, solo la volontà che comanda. Quindi l'obiettivo è chiaro, il mercato cresce, gli oli di alta qualità crescono all'interno del mercato il segmento di crescita dell'extravergine, sono rigidi come consumi, attenti l'olio di alta qualità è un segmento rigido, vuol dire come con la benzina la benzina se costa 2 euro o 2 euro e 20 tu te la compri uguale perché tanto devi andare in giro l'olio di alta qualità è uguale che costi 18 euro io parlo prezzo al pubblico 18 euro 19 o 21 chi se lo compra lo compra comunque quindi è, un, è rigido in questo senso, nel senso che la domanda è una domanda rigida. Adesso è l'offerta che deve andare là e dire, oh ragazzi, siamo anche noi. E in alcuni paesi non c'è domanda perché non c'è offerta. Perché se andiamo là a parlarne, creiamo la domanda. Chiaramente con le fiere, con la pazienza, con la pazienza e con la perseveranza. Un presidente americano degli anni 10 si chiamava Calvin Coolidge, diceva «Nella vita non conta l'intelligenza, il mondo è pieno di geni incompresi, nella vita non conta l'istruzione». Eravamo nel 1910, quindi con un tasso di analfabetismo altissimo. «Nella vita conta solo la determinazione, e qui lo ripeto, possiamo avere tutte le qualità e tutti i difetti del mondo, ma se abbiamo la determinazione del volere una cosa, il volli sempre volli fortissimamente volli dal fieri, battiamo tutti. Perché ci aggiungiamo alla determinazione, che è fatta da, da tante persone sul, nel mondo, sono determinate, ci aggiungiamo anche quel tocco di creatività e di fantasia italica che sono le cose che fanno la differenza. Noi aggiungiamo, se ci mettiamo la determinazione, anche l'intelligenza della creatività e riusciamo a vincere. Io dico sempre che noi italiani non siamo un popolo, siamo una collezione di persone. Per diventare popolo ci vogliono ancora tre generazioni. E non siamo capaci a organizzarci, siamo geneticamente incapaci ad organizzarci. Siamo individualisti, siamo lupi solitari, siamo... Eh, questo è l'aspetto negativo. L'aspetto positivo è che questo fatto ci eccita la creatività, la fantasia. Siamo capaci di inventare, siamo capaci di esprimere delle creatività che altri popoli sono assolutamente legati. Ecco quindi che questa cosa, che noi non possiamo cambiare, la nostra genetica è quella lì, però se la uniamo alla determinazione, cioè la formazione è determinazione, più fantasia e più creatività, diventiamo imbattibili. Io quando ho cominciato a lavorare andavo a, a presentarmi come italiano e mi chiamavano Macaroni, Ancora, no? Cioè, soprattutto eravamo, io parlo degli Stati Uniti degli anni 70, eri un, un, un immigrato che cercava l'olio d'oliva per se stesso perché chi lo consumava erano soltanto gli italiani, i greci e quei pochi, pochissimi spagnoli immigrati, semmai più i portoghesi. Adesso che ci presentiamo nel mondo come italiani, fanno tutti: Ah, italiano, ah, come per dire meravigliati complimentandoci silenziosamente il fatto di essere italiani quindi vuol dire che in questi 50 anni qualcosa di buono l'abbiamo fatto per essere così eh, gratificati no, noi italiani eh, non in generale proprio come collezione di persone non come popolo, come collezione e quindi si tratta di andare avanti su questa strada e eh, non penso adesso finisco per ripetermi ma comunque Insomma, bisogna andare avanti e credere in quello che si fa con tutta la passione possibile. Seguite il vostro cuore e non vi sbagliate mai. Grazie. grazie Pino davvero un uno speech fantastico non solo perché ci ha aperto a quelle che sono le possibilità dei mercati ma ci ha aperto anche alle possibilità che tutti noi abbiamo dentro di fare cose eccezionali se ci crediamo veramente questo è forse il messaggio ancora più importante grazie davvero e adesso adesso diamo la parola a a un carissimo amico che ci ha onorato della sua presenza, ho avuto la fortuna di conoscerlo quando abbiamo fatto le scuole medie insieme, siamo stati molto amici e io l'ho visto fare la sua prima fotografia a 12 anni, se non ricordo male, e adesso le sue foto sono famose in tutto il mondo, richieste in tutto il mondo, vi presento Settimio Benedusi. Grazie. Grazie qui c'è il mio piccolo buongiorno buongiorno buongiorno mi sono messo anche due appunti per non scordarmi niente tanto grazie Aldo veramente sono onorato di essere qua è bellissimo ho sentito delle parole fino adesso molto interessanti molto utili allora io eh, mi chiamo Settimio Benedusi di mestiere faccio il fotografo il giornalista insomma mi occupo di comunicazione Eh per, per Aldo ho avuto questo mh, privilegio di vedere in anteprima le bottiglie e giudicare l'aspetto estetico eh, di queste bottiglie e eh, io sono qua per dirvi che l'aspetto la, estetico e quindi la comunicazione sono una parte fondamentale dell'aspetto eh, produttivo e poi come abbiamo appena sentito della vendita di questo meraviglioso prodotto che voi fate. Eh, lo sapete tutti, lo sappiamo tutti, che la comunicazione, come le cose si presentano, come si, come si, come si raccontano, eh, è molto importante perché parla proprio anche del contenuto della questione, non solo della forma. Vi voglio raccontare questa piccola storiella che penso possa essere interessante. Eh, una storia di due frati che erano in un convento questi due frati sono in un convento e questi due frati gli piace fumare gli piace fumare e eh, sono un po' a disagio nel convento a fumare perché dicono ah, siamo frati nel convento fumare forse non è veramente il massimo e al che distrutti e tormentati, meglio, tormentati da, dal senso di colpa, decidono un bel giorno di andare dal vescovo per chiedere al vescovo eh, se era opportuno o meno che loro potessero continuare a fumare. Quindi tutti e due vanno al vescovo. Due giorni dopo, di ritorno al vescovo, uno è lì tutto mogio, triste, e l'altro tranquillo beato che fuma beato tranquillo no e, e quello che non fuma va da quello che fuma e dice scusami fammi capire ma tu sei stato al vescovo Monsignor, eh, Mazzini. Sì, eh, eh, scusa, ma stato Monsignor Mazzini sì scusa anch'io sono stato Monsignor Mazzini a me mi ha detto che non, che non potevo fumare al che quello che fuma chiede a quello che non fuma ma fammi capire tu cosa gli hai detto al Monsignore ma Io sono andato dal Monsignore e gli ho detto: Scusi, sa, io a me piace fumare. Eh, volevo chiedergli, Monsignore, se in convento posso fumare. E lui cosa ha risposto: Eh, no, fratello, in convento è un luogo sacro, assolutamente non si può rovinare eh, con una roba volgare e orrenda come la sigaretta. Quindi, perdonami, fratello, ma tu assolutamente non devi fumare. Perché scusa a te tu che fumi, tu cos'è che gli hai detto a Monsignore? Guarda, io sono da Monsignore e gli ho detto, caro fratello, io amo pregare. La preghiera per me è il momento focale della mia vita monastica e anche umana. Io amo talmente pregare che io prego sempre. Io prego mentre ovviamente sono... In chiesa e, e, e ufficio al, al, al momento sacro della preghiera ma addirittura prego quando scavo nella terra e faccio il contadino prego quando cucino prego quando faccio i miei bisogni prego anche quando fumo bravo fratello continua così continua così. quindi come la stessa identica cosa posta in maniere diverse ha reazioni diverse. Quindi come la forma compete in maniera indissolubile alla sostanza. E se io vi faccio... Qui ho tutta una mia... Ah, come sarebbe dell'acqua, dell ma altro, scusa. E se io, ad esempio, vi facessi... Ad esempio, grazie, Aldo. Se io vi facessi... questo Questa semplicissima acqua. La metto qua dentro, o la metto qua dentro, quale voi preferireste bere? Quale pensate che sia l'acqua migliore? no Questa guarda che acqua! Questa è un'acqua con un, un aroma meraviglioso. Effettivamente è buonissima, questa è una roba d'autogrill da terribile. Potrebbe essere il rubinetto, no? Quindi anche qua l'aspetto formale ha a che fare con la sostanza delle questioni. E io Grazialdo, eh, Grazialdo, in questi ultimi mesi ho approfondito, nonostante io sia ligure, vivo a Milano da tanti anni, ma insomma, sono ligure quindi dovrei intendermene di olio, ma ho scoperto di non saperne nulla. E ho scoperto delle cose fantastiche, meravigliose, profonde, interessantissime e vi devo dare una brutta notizia cari produttori di olio o comunque persone che siete all'interno della della filiera dell'olio extravergine oliva vi do la brutta notizia che fate non voi singolarmente ma in generale fate un pessimo lavoro un pessimo lavoro perché capite bene che questo litro di olio per la macchina costa 17 euro. Questo litro di olio extra vergine olive comprato al supermercato costa 5 euro. Signori, olio per la macchina, extra vergine olive. Questo costa 17 euro, questo 5. Ma sai, sapete perché voi fate un pessimo lavoro? Ribadisco, non voi sicuramente, la categoria. Perché? Non perché questo costa di più, ma perché chiunque di noi che possiede una macchina non tollererebbe mai di mettere nella propria macchina un olio da 5 euro. Se voi andate a qualsiasi automobilista e gli dite c'è questo olio che costa 17, ma se voi te ne do uno da 5 per la macchina, per l'automobile, non lo accetta. Lui vuole questo olio qua, anzi, forse, vuole l'olio da 25, da 30, da 40, perché la macchina. Nella macchina più importante che noi abbiamo, che siamo noi, invece, l'immagine che se ne ha è di che noi tolleriamo di avere un olio extra virgin olive da 5 euro. Io non mi intendo di processi industriali, eccetera eccetera ma probabilmente 5 euro qua costa la bottiglia il tappo l'etichetta la spedizione cioè il dentro è gratis perché solo spedirlo pubblicizzarlo lo scontrino eh, no le tasse eh, le accise che ne so e appunto l'etichetta cioè quello che ci stiamo vendendo non è quello che c'è dentro mentre qui noi siamo consapevoli che quello che ci vendono è l'olio per la macchina allora io ho approfondito ho letto dei libri grazie ad Aldo sull'olio e sono stati è stata una scoperta meravigliosa vi dico una cosa che forse detta a voi eh, suona strano ma ve la voglio dire da io che non centro nulla e mi occupo solo di comunicazione l'olio è una cosa importantissima è importantissima è nella storia dell'umanità ho scoperto che tutte le religioni all'interno della loro storia parlano di olio. Le persone che eh, eh, spirano l'ultimo respiro di vita vengono eh, omaggiate dall'estrema unzione. A Pasqua si va in giro con il ramoscello di limo. e ma in tutte le religioni monoteiste, l'ebraica, ebra, la musulmana cioè, l'olio è una parte centrale fondamentale quindi quello che io sono qua a dirvi oggi e ve lo dico con grande passione sentimento e ne ho preso consapevolezza in questo in, questo, in questi mesi che ho approfondito l'olio l'olio e mi fa piacere che è stato detto prima da chi mi ha preceduto l'olio è una medicina smettete di venderlo come un alimento io quando vedo le bottiglie con il ramoscello d'olivo basta, datemi retta, basta pensate agli shampoo gli shampoo forse negli anni 70 mettevano sull'etichetta uno che faceva così con le mani nei capelli giusto? Adesso lo shampoo, come è venduto? Come una medicina, come qualcosa che è curativo. Nessuno dice che lo shampoo, dice, ah, fai tanta schiuma e ti profuma la testa. No, cosa dicono? Che ti crescono i capelli, che dà nutrimento ai capelli, lo shampoo. Io penso che la maggior parte delle persone pensano che sia più curativo uno shampoo rispetto dell'olio extravergine d'oliva che è vero il contrario, perché chi se ne frega dello shampoo? Penso che si possa mettere il coso per, per, per, per le piatti, forse andrebbe più o meno ben uguale. Mentre invece l'olio extravergine e oliva è fondamentale, è importante. Quindi, quello che io voglio dirvi, di approcciare a livello di comunicazione pubblicitaria, in generale comunicazione, di, di, di etichette, di bottiglie, pensando che avete qualcosa che cura, che fa bene. Smettetela di mettere olive, ramoscelli d'olivo, bottiglie verdi, pensate di vendere una roba che fa bene contro l'infarto, una, una pastiglia per l'infarto. La pastiglia per l'infarto che uno compra in farmacia, non è che sull'etichetta c'è uno che fa oh, oh sto per di oh, sto male, no. No, in, in Bodoni c'è scritto heart attack, pum, e tu vai lì, lo compri e ti salva l'infarto. Togliete, datemi retta, ogni componente estetica, ogni componente romantica, del fatto, capisco che voi avete la vostra terra, vi commuove la vostra terra, vi commuove l'ulivo, ma sapete cosa? Di questa cosa qua non gliene frega niente a nessuno. Non gliene frega niente a nessuno del vostro appezzamento che era del vostro bisnonno in Toscana e, e sentite la terra, è tanto mh, meravigliosa perché vi ricorda vostro nonno che lì camminava eh, cento anni fa di questa roba qua non gliene frega niente a nessuno togliete ogni romanticismo togliete ogni estetica eliminate le olive dalla vostra testa eliminate i bellissimi alberi olive dalla vostra testa pensate che state vendendo qualcosa che cura e che deve essere venduto giustamente anche questo mi fa piacere che prima è stato detto che deve essere venduto a un prezzo esorbitante perché quello che c'ha la macchina, dato che teme che l'olio da 5 euro fonda la macchina, non lo vuole l'olio da 5 euro. Ma se tu pensi che questo qua vale così come quello da 50 euro, prendi quello da 5. Se voi vi lamentate del prezzo basso al cui vendete il vostro olio, vi do una notizia. L'avete scelto voi. Tutti pensano... Tutti pensano che sia il cliente a scegliere il fornitore. È esattamente il contrario. È il fornitore, quello che produce una certa cosa, può essere un computer. Prima è stato citato Steve Jobs. Steve Jobs ha lui scelto i, i propri clienti i clienti Mac che sono i migliori clienti di computer del mondo e non ha parlato Steve Jobs fin dall'inizio di potenza di megahertz, di questo o quell'altro cosa ha detto Steve Jobs? Think different pensa diverso, cioè ha parlato di qualcosa che è un concetto ideologico e lo stesso, il concetto ideologico secondo il mio modesto parere che deve passare attraverso l'olio extravergine di oliva di grande qualità è che è curativo voi, e io l'ho provati e qua, qua davanti c'è la prova provata, fate i migliori oli al mondo, voi fate i migliori oli al mondo, comunicateli e vendeteli come è giusto che sia. Grazie. libero qua del mio Fantastico. grazie Settimio credo che la Aurea Semplicitas come dicevano i latini qua ha colto l'essenza oltretutto lo, metto, lo, lo metto in mezzo, <ride> in mezzo sì. oltretutto Settimio è andato diretto al cuore di quello che il nostro cervello recepisce quando ha detto togliete tutti i romanticismi è ha detto indirettamente quello che la scienza ha dimostrato negli ultimi 15-20 anni per quanto è lo studio della comunicazione e con le neuroscienze, è stato dimostrato quello che lui ha detto. Tutti i romanticismi non interessano. Noi ragioniamo l'85% delle decisioni che prendiamo ogni giorno su qualunque argomento della nostra vita, Harvard Business Review, è preso col cervello rettile messaggi semplici diretti come quello delle due bottiglie che vi ha dato quello ve lo ricorderete finché campate diretto al cervello rettile tutto il resto noi pensiamo di essere animali razionali pensanti e riflessivi ma non è così ci sono fiorfiore di studi negli ultimi venti anni che dimostrano esattamente il contrario quindi andiamo in questa direzione grazie grazie grazie yeah. sì, Allora, adesso, prima di andare a pranzo e poi oggi pomeriggio recarci al Parco Princesa Antionietti per la consegna vera dei premi di questo concorso, e vorrei ancora parlare qualche minuto eh, delle dinamiche di quest'anno del concorso. Allora, abbiamo avuto eh, una delle giurie più qualificate di sempre, 16 assaggiatori che provengono da... Eh, vari eh, da eh, sei, sei paesi del mondo, da sette paesi del mondo, quindi Italia, Spagna, Grecia, eh, Tunisia, Turchia, Israele e Cile. Tra l'altro ah, ah, ah, ho sbagliato la, la, eh, la bandiera. Eh, oh, Scusami. Sc ok. Ok, ok, scusate, si vede che è stata sbagliata la bandiera. In ogni caso, i giudici sono dalla Tunisia e dalla Turchia e anche dal Cile, e abbiamo oggi l'onore di avere qua la giudice cilena che ci ha fatto l'onore di essere qua, Denise Langevin, grazie di essere qua. Eh? Durante il concorso, possiamo andare? Questi sono i nomi... E credo che, senza tema di smentita, è una delle giurie più titolate al mondo, perché su 16 eh, assaggiatori, tutti professionisti, tutti operatori del settore, abbiamo ben 14 capi panel tra operativi e diplomati, cosa che è abbastanza unica nel panorama mondiale, direi. Andiamo avanti. Abbiamo avuto quest'anno 160 campioni provenienti da 14 paesi del mondo e eh, siamo stati onorati di avere per la prima volta rappresentanti dall'Algeria e rappresentanti dall'Albania quindi contiamo che nei prossimi anni cresceranno ancora andiamo pure avanti come funziona il concorso? Perché comunque bisogna anche un attimo spiegarlo non tu, ci sono molti concorsi oggi nel mondo sono molte decine i concorsi internazionali nel mondo e noi abbiamo eh, un sistema un po' particolare perché gli oli che arrivano a prendere i premi vengono assaggiati tre volte dalla giuria. Un, una prima volta, in cui vengono classificati in base alle categorie del fruttato leggero, medio-intenso, in modo che ognuno concorra con quelli del suo peso, ok? E poi un secondo giorno, in cui tutti i giudici danno, valutano gli oli eh, e danno uno score, danno una votazione. Da questa votazione viene fuori la prima classifica generale in cui tutti gli oli che hanno superato la votazione di 65 e arrivano fino a 75 centesimi ottengono un riconoscimento di buona qualità silver, argento, selezione argento. Tutti gli oli che ottengono una votazione sopra i 75 centesimi dalla giuria, dalla mediana della giuria ottengono una valutazione di alta qualità selezione oro. All'interno di questo gruppo vengono scelti i dieci e in questo caso quest'anno 12 oli con le votazioni più elevate e si fa una finale per mettendoli tutti insieme a confronto. Quindi i giudici assaggiano tutti insieme i primi dieci fruttati leggeri, i primi dieci in questo caso 12 fruttati medi e i primi dodici fruttati intensi in modo che il confronto sia molto serrato e sia equo perché se noi assaggiamo eh, 170 oli nel giro di tre giorni e capita un po come una volta dicevo a mia figlia se vuoi andare vuoi fare bella figura ti vuoi essere la ragazza più bella del reame basta che vai in discoteca con due amiche che sono così così e tu farai un figurone lo stesso capita quando assaggiamo gli oli se noi assaggiamo due oli che sono così così e dopo arriva un olio che è buono magari gli diamo 90 è un effetto di contrasto per il nostro cervello ma se noi abbiamo 10 o 12 oli che hanno preso tutti 85 87 88 a quel punto il confronto è serio e reale quello che verrà fuori come il vincitore di quell'anno è veramente il migliore perché si è confrontato direttamente con i pesi massimi di quell'anno questo è il modo con cui procediamo in questo concorso questi sono i diplomi che riceveranno tutti i partecipanti, tutti quelli che hanno raggiunto lo score perché poi ci sono anche quelli che non raggiungono lo score eh, a cui mandiamo un feedback con la spider map del risultato della giuria e i suggerimenti secondo la nostra giuria delle cose che si possono migliorare per raggiungere il livello di qualità che hanno raggiunto gli oli che hanno ottenuto questo tipo di risultati. Quali sono le, le categorie che abbiamo in questo concorso? Allora noi diamo dei premi, a, abbiamo siccome io arrivo dalla Liguria e quindi sono legato comunque al territorio della Liguria e quando sei anni nel 2016 ho pensato dopo 15 anni che mi occupavo di olio ho detto ma la Liguria è una regione dove si produce poco olio ma se ne vende tantissimo è una regione che ha portato l'olio da olive nel mondo ho detto, come mai non c'è un concorso che sia degno di tale nome? Perché avevo partecipato a vari concorsi, ma erano tutti concorsi, diciamo, limitati. E negli altri posti si facevano concorsi internazionali. Allora ho detto, ho fatto quello che ha detto Pino, ho gettato il cuore oltre l'ostacolo, ci ho messo tantissimo lavoro, tantissima passione, tantissimo impegno, e ho detto, organizziamo un concorso contro tutto quello che si poteva dire, no, ma non farlo, perché, ma guarda, ci sono già gli altri. Questo, quell'altro su. E io ho detto, ma se lo fa qualcun altro, lo posso fare anch'io forse, con tanto impegno. E piano piano stiamo crescendo e ottenendo i risultati che io avevo dichiarato a mia moglie. Perché all'inizio gli dissi: Cominciamo da Sanremo, che è conosciuta in tutto il mondo, ma io voglio arrivare a Monte Carlo. Ma arrivare a Monte Carlo vuol dire avere dei budget, vuol dire alzare il livello e non potevo farlo subito perché non avevo dietro una fondazione come qualche altro concorso che magari ha la fondazione Veronelli dietro che gli dà soldi eccetera, io partivo da zero, e ho dovuto fare tutto passo per passo, ma siamo qua oggi. Quindi abbiamo i, i premi per i due categorie dei Liguri, poi scusa puoi tornare indietro per cortesia se è possibile? Che sono nazionali, poi abbiamo il premio dei migliori oli dei comuni che sono prodotti nei comuni delle bandiere arancioni perché abbiamo stipulato un accordo con l'Associazione dei Comuni Bandiera Arancione eh, l'anno scorso grazie a Fulvio che ha creduto nel progetto quest'anno l'abbiamo rinnovato e sicuramente lo rinnoveremo anche per il futuro e quindi abbiamo dedicato un premio a queste a questa categoria e lo stesso abbiamo fatto un accordo grazie al comune di Monaco e a Fulvio con eh, i comuni che sono siti storici della famiglia Grimaldi e anche lì abbiamo un premio dedicato andiamo avanti? ok, grazie questi sono invece i premi internazionali abbiamo un premio eh, per la categoria dei fruttati leggeri un premio per primo, secondo e terzo come alle Olimpiadi una gara deve essere fatta come Olimpiadi e dei campionati mondiali ci sono tanti che partecipano da tutto il mondo fanno i tempi arrivano in finale in 10 o in 12 e lì si decide chi è primo, chi è secondo e terzo e questo facciamo i fruttati medi, gli intensi poi ci sono i monocultivar, i blend gli oli a denominazione di origine protetta e gli organici e poi abbiamo col programmatore che ci ha fatto il programma abbiamo pensato di creare anche una categoria sui generis la categoria overall che è strana ma è interessante perché questo diamo un premio agli oli ai tre oli che hanno messo più d'accordo la giuria ovvero quando i 16 giudici fanno la finale dei fruttati leggeri se la stragrande maggioranza dei giudici dice quest'olio va collocato al primo posto qualcun altro lo mette al secondo e qualcun altro lo mette al terzo e non c'è nessuno che lo mette al quinto al sesto vuol dire che la giuria è uniformemente d'accordo nel dire che quest'olio merita di stare là in cima e quindi la categoria overall significa che ha avuto una valutazione molto omogenea de dei giurati nel collocarlo in cima e quindi questi sono i tre coli che prendono il premio overall andiamo pure avanti quest'anno abbiamo anche aggiunto qualcosa perché gli altri concorsi lo facevano da tempo io avevo paura volevo prima piano piano crescere nel settore degli oli e abbiamo introdotto e credo che sia interessante perché sono mercati interessanti non a caso Pino ha detto fatemi l'olio al peperoncino per i colombiani e qua abbiamo degli oli al peperoncino che sono semplicemente incredibili e abbiamo degli oli aromatizzati eccezionali abbiamo introdotto la categoria degli oli aromatizzati e quest'anno, grazie alla collaborazione con Settimio, abbiamo anche introdotto una cosa che altri concorsi già facevano per il miglior packaging e Settimio è stato ancora più preciso perché ha attribuito tre premi per la migliore grafica, tre premi per la migliore bottiglia e tre premi per la migliore originalità, che sono tutti e tre aspetti della comunicazione dell'olio. Andiamo avanti? Vediamo questi, eh... Che ha, perché non sono presenti non saranno presenti quindi li svegliamo adesso per quanto riguarda la migliore grafica il primo premio è andato in Marocco a Xir Factory Norfes il secondo ha un produttore che ha base in Germania e si fa fare gli oli prevalentemente in Grecia Jordan Olive Oil che ha preso il secondo premio come bam col suo olio Bambazza e il terzo a un frantoio Uh, italiano frantoio anteata con l'olio da noi a voi poi abbiamo il premio per le migliori bottiglie primo premio Yamamoto Club dal Giappone Questo olio qua non solo ha un bellissimo una bellissima presentazione una bellissima comunicazione pensate che la bottiglia è da 100 ml non è che cioè, si vende come un profumo il concetto che ha detto Setimio è perfettamente applicato in questo caso non fanno la bottiglia da mezzo litro, questi signori qua. 90 euro una bottiglia da 100 ml sul mercato giapponese costa. E la cosa interessante è che il contenuto corrisponde alla comunicazione, perché l'olio è eccezionale. Tre anni fa vinse il primo premio assoluto nei fruttati medi, quest'olio, battendo tutti gli italiani, tutti i greci, tutti gli spagnoli che è una cosa assolutamente controintuitiva, ma è successo, e sono venuti dal Giappone a prendere il primo premio. Secondo premio, tenuta Maria Amado dalla Toscana, una bottiglia veramente innovativa anche questa, perché col marchio in metallo sopra, se non sbaglio la prendono in Argentina, si fanno fare questa bottiglia, non proprio dietro l'angolo, ma hanno voluto qualcosa di esclusivo e sono riusciti a farlo. Terzo premio, questa piccola azienda dalla Sicilia, azienda agricola di Bonanno Antonio, che ha una piccola bottiglia, ma di nuovo esprime il concetto sto vendendo qualcosa di speciale, di unico. Una piccolissima bottiglia da 250 ml che notata lì in mezzo sembra Davide contro tanti Golia, ma si fa notare ed è questo quello che conta. Devo farmi notare e come faccio a farmi notare in mezzo ad altre mille bottiglie? facendo qualcosa di diverso e lui ci è riuscito. Complimenti. I migliori oli per l'originalità. Beh, qua eh, Settimio ha scelto una quaterna spettacolare perché io quando iniziai questo percorso litigai con mio padre perché volevo una bottiglia blu e questi signori la fanno sia rossa che blu. Quindi... Non ero poi così pazzo a litigare con mio padre dicendo ma secondo me ci vuole una bottiglia blu, non la fa nessuno. Benissimo, si fa noi, perché così si farà notare. Questi signori hanno questa meravigliosa bottiglia, l'Almazara della Subetica in Spagna, è una cooperativa che da sola produce quanto produce il nostro paese, 300.000 tonnellate, fa grandissimi oli. Gli oli più premiati al mondo degli ultimi anni sono dell'Almazara della Subetica. E questo è il primo premio. Secondo premio, un'altra azienda spagnola, un'altra cooperativa, San Amador, con questo Tuccio tuccioliva bianco, stupendo, bellissimo, originale, semplice di nuovo, non ci sono tanti fronzoli, semplice ma elegante. Eh, terzo premio a pari merito, un'azienda italiana dalla Puglia. Eh, le tre colonne di Salvatore Stallone e un'azienda greca con una bottiglia davvero originale, molto bella, ma anche in questo caso bianca e semplice. Guardate com'è elegante e semplice, non ci sono tanti fronzoli, non servono tante cose per comunicare che si è unici. Cavalare Estate da, uh, dalla Grecia. Andiamo pure avanti. Vai pure avanti qua. Eh, qua ci sono i finalisti. Oggi pomeriggio non avremo tempo di vederli. Qua ci sono i dieci finalisti dei fruttati leggeri, da cui sono scaturiti primo, secondo e terzo. Vediamo i fruttati medi, velocemente. Qua sono 12. E poi abbiamo i fruttati intensi, che sono 12, da vari... Soprattutto questa è una, è una finale molto difficile da vincere, perché abbiamo Marocco, Spagna, Italia e tra gli spagnoli ci sono, come dicevo, le aziende più premiate al mondo, perché ci sono due siti internet, non so se li conoscete, che fanno il ranking delle aziende più premiate al mondo, ovvero prendono i dati dai principali concorsi del mondo e vanno a vedere chi ha ottenuto dei riconoscimenti e fanno la classifica degli oli più premiati al mondo fate conto che gli spagnoli che sono qua sono sempre tra i due o tre più premiati al mondo per cui vincere questa categoria qua è veramente difficile bisogna veramente fare qualcosa fuori dalle righe e molto spesso gli italiani ci riescono ok andiamo avanti possiamo tornare indietro un attimo su... Uh... No oh, vabbè, lascia, lascia pure sui giurati, puoi tornare indietro un po', per favore, vediamo. Ok, adesso prima di andare a pranzo vorrei ehm, dare un riconoscimento a, ai giudici che sono presenti, chiaramente un tributo a tutti quelli che ci hanno dato una mano, perché poi questi sono tutti amici e eh, ci stanno aiutando, come ci hanno aiutato le aziende, ci stanno aiutando dal 2016 queste persone qua, Perché. Denise è venuta tre volte in Italia dal Cile a sue spese perché non avevo i soldi per pagare il biglietto aereo a un giudice che arrivava dal Cile e Denise è venuta tre volte qua a fare il giurato prima del Covid e questo per me è un grande aiuto e oggi mi aiuta mandando anche delle aziende di altri paesi qua senza chiedere nulla quindi questo per me è un grande aiuto non è solo un segno di amicizia eh, ma è un grande aiuto e quindi Vorrei anzitutto cominciare da lei, la invito a venire sul palco e gli diamo il riconoscimento per il contributo alla giuria. Grazie, grazie davvero Denise, grazie. grazie. Perché è una signora eccezionale. Non è solo dolcissima, è una grande esperta perché nel suo paese lei importa, fa consulenza, eccetera, quindi parliamo, e eh, va in giuria in tutto il mondo nei, nei concorsi a giudicare gli oli, con grande professionalità e grande serietà professionale. Grazie. Eh, grazie. grazie. ah ok va bene allora lasciamo bianco o metti o... o se no mettiamo questo ok grazie poi vorrei ringraziare una persona speciale che ho conosciuto grazie ad Alissa no veramente l'ho conosciuto 12 anni fa perché abbiamo fatto il corso pa... da capi panel insieme Alisa poi me l'ha fatto ritrovare l'anno scorso mentre facevamo un corso di formazione insieme quindi vorrei chiamare sul palco Aleandro Tanelli. che già già mi era risultato simpatico quando facemmo il corso da capopanel insieme a Firenze e dicevo ma questo mi sembra uno di quelli che la salunga sul mondo dell'olio anche se ha un profilo bassissimo. Eh. Ma... Il mio compagno eh. di corso di eh. banco, grandioso. Bello. Grazie Leandro, grazie Leandro. Se, se ti farà piacere continuerai a essere con noi in giuria per i prossimi n anni finché ce la faremo ad andare avanti. Bello. Poi... Beh, poi un riconoscimento alla giuria. Pensate che i primi due anni veniva ad aiutare soltanto e diceva no no ma io non, non voglio. Non... Ed era nel panel questa persona, era nel panel dell'Onao prima che ci arrivassi io. Quindi bravissimo assaggiatore, grandissimo amico e grandissimo aiutante perché ci dà una mano incredibile a organizzare questa cosa e ogni anno ci mette cuore e passione è Marco Gandolfi che tra l'altro tra l'altro i primi anni ci aiutava e da dietro le quinte diceva no ma io perché sono tutti i capi panel quest'anno ha fatto il corso da Capopanel. gli ho detto guarda che in Sicilia fanno il corso da capo panel. siccome se lo merita perché è bravissimo, adesso non avrà neanche più quella di scusante per essere Grazie. con noi eh? E poi ha un giudice speciale, eccezionale, scusate, ma... Ah, sì, scusate, sì. Eh, vorrei dare anche, anche se l'ha fatto diversamente da noi, ma il giudizio sulla comunicazione è importantissimo, per cui vorrei chiamare Settimio qua. Se posso permettermi. Questo è un giudice <ride> unico che ci ha onorato della sua presenza, per cui veramente grazie davvero. Eh. Grazie a voi, grazie, grazie. grazie, grazie, grazie. E adesso prima di andare a pranzo un'ultima cosa sapete che alla, alla notte degli oscar a los angeles c'è uno, uno dei premi più importanti in assoluto credo che eh, non tutti non so se tutti gli anni si conferisce ma quando si conferisce è veramente un premio importantissimo ed è il premio alla carriera perché ci sono persone che magari sono 5, 10, 15 anni che sono appassionati di olio e fanno, producono olio, divulgano l'olio eccetera ma ci sono persone come nel mondo del cinema anche nel mondo dell'olio che hanno dedicato la loro vita a questo prodotto la loro vita intera e hanno visto tutta l'evoluzione come Pino ha raccontato prima di quello che era produrre l'olio come si faceva 20, 30, 40 anni fa è quello che sta diventando oggi per cui io credo che oggi sia giusto dare due riconoscimenti come alla notte degli Oscar alla carriera prima di tutto ad Alissa Mattei che chiamerei qua sul palco scusate un problema Scusami se ti ho, fatto fare, ti, bella, ho fatto fare, ti ho fatto fare due sgradini ma credo che ne valga la pena perché io dico sempre, nonostante eh, la, il carattere, le cose, il confronto è sempre importante nella vita ma l'altra cosa, e l'ho detto pubblicamente mia moglie e mia testimone ho detto più di una volta perché non l'ho conosciuta vent'anni fa questa signora forse mi sarei arrabbiato un po' di più ma avrei imparato tante di quelle cose sull'olio che neanche me le sogno quindi grazie Alissa no, grazie a grazie Alissa e quest, questa ah ecco sì certo perché i veri in questa sala con tutto il rispetto non vogliatemene produttori perché fate oli eccezionali ma i veri masters of olivoil di oggi per me sono queste due persone qua grazie. una è Alissa non so quanti ricercatori in Italia hanno fatto le pubblicazioni che ha fatto lei, non so quanti ricercatori in Italia sono stati pionieristici come diceva perché l'olio denocciolato non è che qualcuno un giorno, qualcuna un giorno ha avuto questa idea, è andato fino in Sud America per fare i primi denocciolati. È, vero, è, vero. è dal 74 eh, che sono in questo mondo. Quindi... una vita davvero eh, ma questo infatti secondo me era dovuto questo assolutamente un amore, e... una passione quello che avete raccontato eh. grazie, davvero. grazie davvero grazie davvero se vuoi dire qualcosa il palco è tuo eh? no perché... io semplicemente eh, è... ti ringrazio perché è il primo premio che, che ho la carriera questo... Beh, perché nessuno, nessuno mi ha, ma... mi ha mai premiato no? però va bene così sono molto felice perché Aver incontrato Aldo, lui forse è stato fortunato ad aver incontrato me, però altre, io sono stata fortunata a incontrare Aldo perché insieme stiamo facendo veramente delle cose. belle cose, non solo in Italia, ma anche all'estero. Perché io sono presidente dell'associazione Noil, Noil certo. che diciamo, stiamo collaborando Noil ormai che, da tanti anni. Ci sta aiutando da 5 anni, certo. E quello che facciamo è portare la cultura dell'olio, e questo secondo me è trasferire quello che sappiamo. Alla mia età credo che si debba fare questo, trasferire, il mio, ma non solamente le nozioni, non si tratta di nozioni, si tratta della passione, dell'amore cioè. e di capire quali sono i punti anche nel packaging, perché no? Io collaboro ancora, faccio libera professione, collaboro con molte aziende e a tutti, ai giovani cerco di trasferire questa energia anche per la ricerca, perché senza ricerca non si va avanti e poi per la passione e l'amore perché senza quelle nella vita non si va da nessuna parte. Grazie Alissa, grazie. Ah, scusa. E poi vorrei chiamare Pino Cipolla, che veramente anche lui ha dedicato la vita a questo prodotto, l'ha portato in tutto il mondo. Se posso, vieni Pino, racconto quest'aneddoto, visto che l'hai citato, Qualche anno fa ero a un corso di formazione e uno dei, eh, uno dei partecipanti al corso mi disse che aveva fatto una, era stato in Iran e aveva visto l'olio di una grande azienda italiana in Iran dice, e questo ha detto, ma come BIP hanno fatto questi a vendere l'olio in Iran? E Io gli ho detto, ma se vuoi ti presento la persona che ce l'ha portato l'olio di questa azienda in Iran. Ed era ovviamente Pino. Quindi con un grandissimo... Un grandissimo veramente Grazie. piacere credo Grazie. che eh, sia veramente un oscar a una vita Grazie, dedicata Grazie. a Grazie. questo prodotto a portarlo a farlo conoscere esattamente come ha fatto alissa due aspetti diversi ma lo scopo è quello è unico ed è lo stesso di tutti noi eh, ricordo, certo. dico solo una cosa perché sono un po emozionato perché era la prima volta Volevo dire che non sono andato io verso l'olio d'oliva. Eh, lo raccontavo ieri sera alle altre. È stato L'olio d'oliva veniva da me. Perché quando ero bambino, mio padre, mh, che ho perso molto, molto presto, mi portava in raffineria e l'odore della, della raffineria, dell'olio, è sempre stata una cosa che mi è entrata nel naso e non mi è più uscita. Poi eh, la mia generazione doveva fare lavori molto umili, anche da ragazzi. Si lavorava e il, il, io sono di Imperia, il lavoro che che dovevamo fare era raccogliere le olive. E raccogliere le olive come facevano i bambini, proprio da bambini. E quindi a portare il frantoio, aspettare che morisse, aspettare portare l'olio travasarlo, cambiare il damigiano, eccetera. io sono l'olio che è venuto da me e, ho cercato di essere un buon un buon servant, come dicono i francesi grazie lo sei stato grazie, Fino. Davvero. Eh, grazie. grazie grazie davvero allora Direi che possiamo andare a pranzo, ci rivediamo alle tre e mezza, ci vediamo in sala da pranzo tutti insieme ovviamente, ci rivediamo poi alle tre e mezza puntuali, al Parc Princesa Antoniette eh, si può raggiungere a piedi perché ha voglia di fare una passeggiata ma ci sarà molto caldo fuori, o se no credo che ci siano i mezzi pubblici si possono prendere, o se no si può andare in macchina, c'è un parcheggio subito dopo il Parc, c'è una rotonda, 200 metri dopo l'ingresso alto del parco e c'è un parcheggio lì dove si può parcheggiare per chi vuole andare in macchina e daremo lì spazio a chi produce l'olio e daremo i premi di questo sesto Masters of Volleyball. Grazie a tutti.